No, ragazzi, la stanno facendo vedere, la stanno droppando, ragazzi. Ma che è sta cosa? Oh mio Dio, ma che è sta... Ma che è sta antenna 5G? What the fuck? <ride> che stacce? Ma che è sta antenna 5G? Ma è il router che avevo io? No! Piano, piano, piano. Con... Sto scherzando. No, voglio... dico, piano, un attimo. No! <ride> Non lo so, ragazzi, devo digerirla la cosa. Un attimo, mi dovete dare una quarantina di giorni. No, ragazzi, non mi fa impazzire, non lo so. Devo digerirla, ragazzi. Non mi rompete il cazzo. Allora, poi so che i detrattori nostri Screeneranno faranno clip. Oh, di uno Non me ne frega un cazzo. Io esprimo quello che voglio Ci dovete dare due minuti di tempo. Non mi fa impazzire, non lo so, sai, è di design, però io preferisco la simmetria. Ma perché non orizzontale? Fatemela vedere orizzontale, magari mi sembra più. Vedete che l'hanno fatta vedere? Maledetti Non lo so ragazzi Madonna lì quanta allora, polvere b... sa... Allora, allora, okay, allora adesso È adesso ci bianca. Allora, anche di Xbox all'inizio potesse una merda Poi però mi è piaciuta Allora Due playstation 5. Una senza eh. lettore gd Ah vedi, ragazzi la notizia l'avevamo riportata noi C'è la digital edition e la normale edition. Avevamo detto noi questa notizia, ti ricordi? Prezzo? Madonna, allora, seguite PlayStation inside ragazzi No senso okay? ok wireless non lo so ragazzi non lo so charging station ok H di camera non lo so ragazzi non e lo buffie. so non lo so ragazzi <ride> telecomando. telecomando vabbè il cavo e bando la prezzo di modico di come avevo detto nei leak Orretto. Bellissima ah, no. uh! oh, Mamma mia oh, Regà no, sembra un PC dell'Alioware Staticamente figa di brutto Madonna Regà sempre un PC cazzo! Non me la comprerei mai Bianca però è fichissima Bellissima, Bellissima Bella bella Bellissima. Bianca per una figata Cazzo dici ma è bianca cazzo, no, Io non me la comprerei mai bianca Però è fichissima di brutto bianca Madonna raga, bellissima Porca Mamma mia Tanta bella! Roba. Tanta roba Un USB-C davanti e un USB normale Perché sta cosa? È in chat per la USB 2.0 Signori <ride> PlayStation 5 Signori, eccola qui Finalmente, eccola PS5 Non so perché sta mania di farle In, in verticale Ma va bene Non è questione di dissipazione Per eh, forza Cazzo meno la posso mettere in sale Ah si sì, la posso mettere ok perfetto la posso mettere Mi fai cazzo No perché se no mi dà fastidio la tv ecco la metti per terra Ah c'è anche la CD. Ma che ti dobbiamo fa? Perché... Ah e ne compri una quella... Ne compri una te uh, ne danno due se... E se quella senza sportello cd Ah quella senza cd Sì che puoi mettere solo le copie digitali Ovviamente da comprare San quella Challenging station questo, Io spero che tutto questo sia incluso nella scatola HD eh, camera wireless Media Remote E addirittura 3, 2, 1 Che cazzo è? Cazzo è stupenda! La adoro, cazzo bellissima, bellissima, mi piace un botto. Stupenda, sembra un libro. Cazzo, finalmente un design, non una scatola di merda. Bello finalmente, un design fico, cazzo. Mi piace da morire. Stupenda. Stupenda. No, no, no, bellissima. La compro subito. Pre-order adesso. Sembra un libro. Non so come ci hanno buttato le componenti dentro per farlo uscire così. Scusate, ho aspetto un po' le parolacce, ragazzi, ma mi ero un attimo. agitato. Scusate. Beh, alla ventolina l'ha messa lì. Ok, dissipare da lì. Così va bene. Ah, tutta intorno la dissipa. USB-C. Cazzo vuoi digital edition? Ah, che non ci metti i giochi, scusate, un attimo. È senza buco per mettere i giochi dentro. Un attimo pensavo che non travava. Charging station, HD camera me ne frega niente, le cuffie, ok. A questo punto la prendi verso il digitale o col disco fisico perché il design del. Dove sta? Cacciala! Mollala! No, deve uscire! No, ecco, ecco, ecco, eccola, eccola, eccola! Eccola! questa! È questa! D'après, ragazzi, la play. Oh! No, oh. oh. oh. ma che è un'astronave, oh. un fra! È bianca! È bianca! Oh, ok, ci siamo! Oh! È bianca! Dio, play, dimmi. Ma cos'è? Oh. Un minutino! è un'astronave, fra! Mia minchia, che bella. Oh mio minchia, dio! Che bella. Oh mio dio! È molto Tamarra, ragazzi! Tamarrina sì, eh! Però dai, la bella, bella! Ma cos'è questa? È proprio Cafona! Ma questa è la mia vita! Minchia, che bella! Quella è più oh, così! Poi sta in verticale! Ma che, che bella. bella! No, raga! Oh, mamma mia! Bellissima comunque! Però un po' ingombrante, mm. eh Bocca funa, secondo grande, me C'è <ride> led, raga, c'è pure i led È bella, dai, è bella, ci sta Ma ragazzi, che... No, raga, è suprema, ve frate Eh, è Cioè, tu metti questa sopra la non scappare che carte può? No, è proprio... È grippato, tipo wow, è che è figata, figata. ma che figata, bravo no. Ah, And ragazzi eh, Era Madonna, cioè, questa è un mini Madonna È pc PC, ragazzi Ah! è la nuova oh. versione! Fraaaaaaa! T'am cacciato è la mano! E' versione! Alessandra che certo. Ne fanno una senza eh. Blu-ray! Ne fanno una senza Blu-ray! Digital, Digital Edition? Edito. Sì! Digital Edition! Ne fanno oh, una senza rega, Ma cosa sto vedendo? Charging Station! Già mia! HD Camera! Ma te li buttano fuori, fuori tutte così! False 3D! 3D. E eh, pure il telecomando! Adesso ci fanno vedere la console. Dai. Dai. Questo stiffarietto. 50 sexaggine me lo stai dicendo è bellissima ma io me la metto come pezzo d'arte in salotto quanto è bella no, è seriamente il case più futuristico che io abbia mai visto è Sexy da morire, <ride> mi piace un botto, <ride> sembra un raccoglitore, <ride> no è bellissimo dai raga questo è alto design, <ride> estetic proprio, bella, eh, cos'è il davanti e dietro? Ah no, aspetta, digital edition, no. hanno fatto una versione totalmente digital, No vabbè io prendo quella coi dischi però hanno fatto la sorpresa, avevano detto che non la facevano vedere Ho fatto il sorpresone <ride> <ride> Pensa se finisce così Cente Non Pensa se è veramente vabbè, la forma di merda che avevo Madonna che bella! Credo che, che abbia bestemmiato! Ma oh, è una bomba! È così è una bomba! Figa se è bella! Dana, Eva, se bella! Madonna. Madonna! che pezzo di design! Oh, è una vita che dico! Voglio che le nuove console siano Puttana di design! Dana, Eva, se bella! Bianca, nera e blu. Mamma mia, se bella! Ma un porto USB? Guarda che bello quel coso che pulsa così Porca troia se è bella Ma Quindi niente, il pad alla fine è così bianco, con i tasti Fatta, trasparenti E la forma praticamente ricalca quella della, della 4, è un quadrato Sì, perché hanno deciso che ormai basta con solo verticale Raga, è bella Esca, eh, raffredda meglio Eh sì boh! Madonna se è bella ragazzi, Madonna se è bella, oh, potranno dire che cazzo gli pare, ma sul design Sony... Torna, torna ai fasti delle, dei primi anni 2000, tra l'altro, come... Sì, ma non ne posso prendere. C'è una versione senza lettore! Eh sì, digitale. Digital, Digital Edition normale. Attenzione. Normale per me perché mi ci voglio vedere i film. Normale per me perché voglio comunque i dischi. Ho fatto bene però a farla senza Charging station HD camera Vabbè le cuffie bellissime Anche quelle Il Remote Come ai tempi della 2 E il telecomando perché è una È? Ce l'abbiamo Raga clippate, clippate a manetta È assurda Ma è bellissima Tu stai scherzando Sta cosa è fantastica No, io non... No, vabbè. Ma è bellissima, è un pezzo di design bellissimo. Raga. Raga, è, è fantastica. Bellissima. Cioè, ma... Ancora, ancora Ma quanto, quanto è? No, vabbè Perché due? Digital Edition Lo sapevo Lo sapevo che facevano due versioni Cazzo, lo sapevo Cazzo, io ve l'ho detto. Charging station, tutto, fu tutto futuristico, vedi? Tutto futuristico. Oh. Sto piangendo, sto piangendo, è bellissima. È Attenzione, mi sa, eh. È è Che treni, l'hanno fatto, l'hanno fatto, l'hanno fatto, fatto. Sì. reveal, cazzo, oh, dai, eccola, vera, accidenti, uh. sì esatto, Accidenti! Accidenti ragazzi, che presentazione pazzesca! Prezzo! No, no, no non, è, non è la presentazione in cui dire il prezzo, mi rendo conto! Noi vedi che c'è il cartellino del prezzo <ride> il modello? Con solo digitale. senza quel tumore è una scelta fortissima eh, da sì. fare charging station funziona, mamma si sì, si sì, sì. molto via. ammazza che scelta forte mai stata fatta prima ma la persona è oh. sono molto molto paurosi sono sì, perché è più bella senza domicile è, senza... è più bella senza... A orizzontale senza che fare Ah. Oh sì Dillo Ma, Ma cos'è? No No Ma non è fake È una di quelle da fake No No ragazzi fermi un attimo Ragazzi siamo a questo Era a posto così No per co come, come siamo arrivati a quello È la cosa più brutta della terra Alle le corna, una console cornuta Poi post... No dai Non è giusto, credo. Ma i commenti? Eh? Che vuol dire? PS5? La c'è un 5 lì, già dice uno, dire? Che vuol dire?